Siamo qui in piazza con Elena per una manifestazione che riguarda un fatto corso a Torino, e cioè il fermo da parte di agenti borghese della Polizia in Corso Marconi-Angolo-Vianizza di due giovani di origine extracomunitaria. Ehm, perché siete qui in piazza? Siamo qui in piazza perché vogliamo protestare contro questo evento che è successo perché questo non è un evento isolato ma rappresenta un problema sociale oramai costituito in tutto il mondo e quindi anche in Italia che è quello del razzismo, della polizia, della profilazione razziale per cui due persone solamente per il fatto di avere certi tratti somatici riconducibili a qualche etnia può venire fermata dalla polizia e può venire picchiata, aggredita, può venire portata in commissariato senza che venga loro spiegato eh, effettivamente il motivo di questo fermo. Quello che ha dichiarato la polizia alla stampa è stato che eh, quel giorno stavano cercando dei ladri, una coppia di ladri, guarda caso, uno di origine eh, sudamericana e uno di origine cinese. Questi due ragazzi, che sono amici di amici, e, e sono una coppia: lui venezuelano, lei cinese stavano semplicemente camminando mano nella mano per strada, sono stati fermati da persone che non avevano alcun identificativo addosso, avevano un'auto nera, avevano addirittura eh, magliette con i teschi, tatuaggi, piercing, che non vuol dire che non puoi far parte della polizia, però avevano un aspetto più losco dei ragazzi in questione. E... Si sono mosse sia la consulta del conservatorio di cui il ragazzo Moises faceva parte, sia l'Accademia di Belle Arti di cui la ragazza Young faceva parte e, per organizzare degli eventi a partire da queste due istituzioni, quello che ho voluto fare io personalmente coinvolgendo gente che non per forza apparteneva a qualche associazione o qualche istituzione è organizzare qualcosa da privato cittadino per altri privati cittadini, perché non è possibile che una persona venga difesa e si vada a protestare in piazza solo perché fa parte di un'associazione o di un'istituzione. Questi due ragazzi che tu sappia, hanno precedenti penali? No, assolutamente non ne hanno. Lui è un rifugiato politico, lei studia in Italia è figlia di un diplomatico cinese. Grazie. Grazie.